Per quanto mi riguarda essere imprenditrice al femminile, oggi è molto più semplice rispetto a quando ho iniziato io vent'anni fa. La nostra azienda poi è diventata un'impresa femminile e sempre di più abbiamo donne che ricoprono ruoli importanti e anche ruoli che normalmente sono appannaggio della parte maschile. Penso ai ruoli tecnici oppure all'ufficio acquisti e vedo sempre di più le donne fare sistema, fare team. Il lavoro fatto negli anni con le soft skills in azienda ci ha permesso di farci trovare pronti quando il cambiamento è diventato non solo inevitabile ma anche non più procrastinabile. Erano anni in cui il nostro fatturato cresceva costantemente, così anche il nostro numero dei dipendenti. Avremmo dovuto essere tutti felici, in realtà avevamo un sacco di problemi. Problemi di consegna, problemi di organizzazione, tensioni e conflitti ed in più avevamo aggiunto anche l'investimento in un sito produttivo nuovo e quindi avevamo bisogno di redigere i layout della nuova fabbrica e ancora una volta sono sorti problemi, conflitti e tensioni. E quindi per noi è diventato chiaro che avevamo bisogno di competenze esterne per poter riorganizzare la nostra produzione e i nostri processi. Poi abbiamo capito la potenzialità del System e abbiamo avviato la trasformazione su questo modello. Ed è stato bello per tutte noi, imprenditrici e lavoratrici donne dell'azienda, vedere come il nostro approccio e la nostra esperienza con le soft skills fossero fondamentali nel processo di cambiamento, perché i principi Lean non sono solo il metodo scientifico e quindi l'approccio razionale ai problemi, ma anche e soprattutto l'investimento sulle risorse, quindi il cambiamento e il coinvolgimento delle persone. Il futuro è terminare la trasformazione Lean e diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione la cultura della trasformazione e del miglioramento continuo. E secondo me questa è un'ottima opportunità anche per le donne giovani e motivate, quella di entrare in un team forte e coeso in cui tutti, anche una persona in stage, possono essere fondamentali per il miglioramento e il cambiamento.